Buonasera da Marco Capulli, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo subito con la cronaca parapiglia sul treno regionale Firenze-Arezzo ieri sera. Una donna ubriaca ha infastidito i passeggeri del convoglio ferroviario. I viaggiatori impauriti hanno chiamato la capotreno che una volta giunta al vagone dove era la molestatrice che infastidiva i viaggiatori, le ha chiesto di scendere dal treno, ma lì si è scambiata contro, tirandole i capelli e poi colpendola in testa con alcuni pugni. La 43enne brasiliana, autrice dell'aggressione, è stata denunciata per lesioni personali e in torruzione di pubblico servizio. La vicenda risale alla serata di ieri, quando i carabinieri di Pontassieve sono intervenuti presso la locale stazione ferroviaria. Il convoglio è rimasto fermo per circa un'ora nella stazione di Pontassieve dove sono arrivati i militari dell'arma e i sanitari del 118. La Capotreno è stata portata in ospedale a Bagno a Ripoli e ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Invece per la 43enne, oltre alla denuncia, è scattata anche una sanzione amministrativa per ubriachezza.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 Incidente stradale oggi, nel primo pomeriggio, in via Vittorio Veneto ad Arezzo, i sanitari dell'emergenza urgenza dell'Aslia Toscana Sud-Est sono intervenuti per prestare soccorso ad un minorenne investito da un veicolo mentre attraversava la strada. L'episodio si sarebbe verificato alle ore 14.20 circa nei pressi dell'incrocio semaforico di Campo di Marte. Il giovane è stato eh, trasportato in Codice Verde all'ospedale San Donato di Arezzo sul posto La Misericordia e la Medica, oltre alla Polizia Municipale per i rilievi. Erano diventati noti perché in sei aggredirono un sessantenne in piazza Sant'Agostino. Ora sono eh, in, stati arrestati a Milano, tre di loro, per rapina. Avrebbero aggredito e rapinato un giovane in una piazza. Si tratta di due italiani e uno di origine straniere, uno di loro è anche minorenne erano stati denunciati dalla squadra mobile di Arezzo con l'accusa di aver barbaramente aggredito un sessantenne in Piazza Sant'Agostino che aveva avuto la sola colpa di aver chiesto loro di tenere al guinzaglio il loro cane. A quasi tre mesi di distanza, l'episodio era venuto il primo di dicembre 2022, tre dei sei giovani che facevano parte del gruppo che ha seminato paura tra gli aretini, sono stati tratti in arresto a Milano per aggressioni e rapine avvenute lo scorso 22 e 23 di febbraio. I tre avrebbero avvicinato un ventunenne spagnolo che passeggiava in compagnia di un amico e lo avrebbero picchiato e scippato di orologio e portafogli. Poi i tre si sarebbero dati alla fuga e le vittime li hanno rincorsi fino a quando non si sarebbero imbattuti in una volante, che poi è intervenuta a proseguire l'inseguimento e a bloccare i tre ragazzini. Arrestati due maggiorenni e condotti a San Vittore, mentre il minorenne è stato accompagnato nel penitenziario di Torino. Amarsi dentro è il titolo dello slogan che i ragazzi del liceo coreutico di Arezzo hanno portato in piazza San Jacopo, per realizzare un flash mob sulle note di Giovanotti in occasione della giornata del fiocchetto Lilla per la lotta ai disturbi del comportamento alimentare che affisce sempre di più i giovanissimi. Chiara Sadotti. E' un'unifidenza come i sappiamo che al momento giusto puoi saltare fuori. Amarsi oltre allo specchio significa che dobbiamo amare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 Mi arrendo, chiudo la libreria. Termina così l'avventura di Mondadori ad Arezzo per il caro Bollette e le restrizioni Covid oltre alla concorrenza. Oggi è stato l'ultimo giorno dietro la vetrina di Via Roma della libreria Mondadori per il proprietario Angelo Brunetti. Dopo anni di presenza ad Arezzo di questo grande marchio, la crisi ha massacrato anche lui. E Brunetti da domani lascerà i suoi libri per dedicarsi ad un altro lavoro sul quotidiano la Nazione ha lanciato perfino un appello, sì, lancio un appello ai vostri lettori per un eh, commiato degno di questo nome e per un eventuale lavoro. Il gruppo Mondadori potrebbe però riaprire in futuro, nello stesso spazio di fronte ai portici, con un altro titolare. E andiamo a un altro argomento, parliamo di eh, PNL, PNRR, sempre difficile pronunciare questa sigla perché sono stati avviati i primi cantieri a Pieve, Santo Stefano e a Badia Tedalda per il bando di rigenerazione dei borghi con un maxi investimento di oltre 2 milioni di euro messi a disposizione appunto dal PNRR. Tra i lavori da eseguire un campo eh, pratica per mountain bike, un percorso ciclo pedonale lungo il Tevere, una palestra a cielo aperto, la sistemazione di un'area sportiva accanto alla palestra comunale. Ma sentiamo i dettagli nel prossimo servizio. Alle mie spalle sorgerà il campo e bike per fare pratica con le mountain bike, che è un pezzetto del grandissimo progetto di PNRR che insieme a Pieve, Santo Stefano e Gliate d'Alda hanno messo insieme con la collaborazione di Caserma Archelogica. Un maxi investimento di oltre 2 milioni di euro per un campo pratica per mountain bike, un percorso ciclo pedonale lungo il Tevere, una palestra a cielo aperto ma anche la sistemazione dell'area sportiva accanto alla palestra comunale e molto altro ancora. Sono così iniziati sia Santo Stefano che è abbadliato d'Alda, i primi interventi, frutto del progetto La Repubblica delle Foreste, Custodi dell'Alpe della Luna, che si è giudicato il bando del PNRR. Insieme abbiamo intercettato queste risorse, il progetto è stato fatto veramente bene, curato da Caserma Archeologica con la collaborazione dei nostri uffici e quindi abbiamo colto questa opportunità. Ripeto, 2 milioni e passa mila euro di denaro nei due piccoli delle comuni delle aree interne che faranno tanto bene alla fruibilità turistica, alla fruibilità dei nostri residenti e alla possibilità di erogare più servizi ai nostri cittadini. I lavori partono oggi per quali progetti per il campo pratiche di mountain bike, per il sentiero lungo il Tevere e per i campi sportivi a Piave Santo Stefano. A Badia Tedalta è già affidato il lavoro per il recupero del sentiero che conduce dal centro di Badia alla zona dedicata ai campi sportivi e dove si trova anche la scuola. E tutte queste attività, anche quelle di cantieri, hanno poi un elemento fondamentale nella gestione affidata alle associazioni dei territori che con il progetto vedono implementato quanto già facevano e quindi in una dimensione di collaborazione si cerca di eh, fare meglio eh, per i cittadini ma anche per i turisti e per chi vorrà anche trasferirsi in questi luoghi. La dorsale dell'Alpe della Luna è in qualche modo ciò che unisce i due territori del progetto, i boschi di Viamaggio, all'insegna di un turismo più sostenibile legato principalmente al mondo della natura e delle biciclette. Abbiamo puntato molto sulle biciclette, sui percorsi lenti, quindi sulle piste ciclopedonali per collegare parti interne dei nostri comuni, ma anche per collegare Badia a Pieve Santo Stefano. Questa è, un, è, una, è una, stra, una delle strategie. E adesso parliamo di musica perché c'è l'ufficialità delle date, si svolgerà dal 4 al 9 luglio prossimo la nuova edizione 2023 del Mango Music Festival, sulla scia del successo sanremese sul palco aretino. Ci sono già nomi importanti che ipnotizzeranno la estiva del Parco del Prato ad Arezzo. Il primo nome è quello di Comacose, risaltati a grande pubblico con il brano l'addio presentato proprio all'ultimo festival di Sanremo, l'altro nome è quello di Baustelle, la band di Montepulciano con all'attivo otto album pubblicati e uno in uscita. La data dell'esibizione di questi eh, due artisti sarà il 7 luglio, per questi concerti sono già aperte eh, le eh, prevendite online. Rimarranno invece ad ingresso gratuito le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio. Intanto eh, pare che ci siano già altri nomi importanti nel panorama musicale eh, tra gli ospiti e tra i concerti che verranno fatti proprio all'Amengo, ma al momento non sono ancora stati resi noti. E rimaniamo nell'ambito artistico perché al via Arezzo Nascosta, la rassegna musicale organizzata da Oida con il trio Contro il Tempo che si è esibito nella prima uscita nei locali 1AR Teatro anche questi eh, di una visita per il pubblico al Museo dell'Oro. Chiara Sadotti. Nata la stagione dell'Arezzo nascosta, la rassegna musicale targata a Oida con un primo appuntamento con il trio Contro il Tempo nella sede dell'azienda Orafa 1R che ha aperto le porte al pubblico con una visita guidata al Museo dell'Oro. Ed è l'unico museo dedicato all'oreficeria in Italia. Per noi rappresenta davvero un motivo di orgoglio e anche in qualche modo un simbolo di quanto la nostra azienda è legata al territorio. Addirittura qui si parla dell'antico popolo etrusco dal quale comunque abbiamo origine e si ripercorrono 100 anni di storia Cinque in tutto saranno le tappe del percorso della stagione dove le formazioni da camera suoneranno in spazi a volte inusuali ma sempre con un messaggio di bellezza, curiosità e scoperta Il trio canto, violoncello e pianoforte ha portato in scena il concerto viaggio originale tra le più belle melodie del mondo. È un'idea particolarissima che ci ha coinvolto molto perché non esistono in realtà formazioni come la nostra, soprano, violoncello e pianoforte e soprattutto non esiste repertorio. Proprio per questo molti compositori hanno deciso di trascrivere per noi alcune tra le più belle melodie del mondo che Veramente vanno dalla Francia all'America, Cuba all'Argentina all'Italia stessa. È un viaggio emozionante con sonorità completamente nuove. E poi noi però siamo state, diciamo, brave a riunirci, a lavorare insieme, a trovare questa sintonia. Ci siamo anche divertite molto. E la soddisfazione più grande è farlo all'interno di una formazione Tutta il femminile, anche questa è una, una cosa abbastanza singolare e, e soprattutto è singolare andare molto d'accordo insieme tra artiste. Continuiamo con lo sport, l'Arezzo, archiviata alla storica impresa di Livorno, l'Arezzo torna a lavorare per il campionato, mancano sette giornate alla fine con un vantaggio di sette punti sulla prima inseguitrice che è la Pianese che prima era avanti di 5 punti e poi scavalcata con un allungo fino al traguardo di domenica scorso delle 7 lunghezze. Sabato nell'anticipo al comunale arriva il Monte Spaccato che è in salute, viene da una serie positiva, eh, un mese fa sembrava condannata all'eccellenza, invece adesso ha ritrovato la speranza di salvarsi. Indiani, intanto dovrà stare attento questa volta perché gli Amaranto, nella scorsa giornata, sono andati all'Ardenza, sapendo e conoscendo già il risultato della pianese. Mentre adesso la situazione è ribaltata, e toccherà ai bianconeri affrontare la partita di domenica con il Città di Castello, conoscendo già l'esito della gara dell'Arezzo. Concorrenza agguerrita per quello che riguarda il reparto avanzato, riguardo appunto l'11 che Indiani dovrà mettere in campo eh, sabato, eh, Gaddini è stato completamente recuperato, Pattarella Livorno ha, sfiorato, eh, ha sfornato una eh, signora partita e eh, sia Bramante che Convitto scalpitano e vorrebbero essere della gara. Punto fermo Gucci e con Persichini in via di miglioramento, dopo il malanno alla schiena l'Arezzo ha anche, lo ricordiamo, tre diffidati che sono Castiglia, Risaliti e Settembrini, ancora ha differenziato il lavoro per Poggesi anche se in via di miglioramento, domani seduta pomeridiana e venerdì alle 14.30 la rifinitura a porte chiuse. Questa era l'ultima notizia per questa sera, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Arezzo TV.